Questo è un regolamento che questa città sta attendendo veramente da tanto tempo, forse troppo tempo. Siamo orgogliosi che questa amministrazione porti a compimento questo, questo lavoro, molto, molto importante perché era effettivamente un tassello mancante all'interno delle regole di questa eh, città. Diciamo che eh, con eh, il Presidente della Commissione Ambiente, eh, Diaco, abbiamo eh, organizzato diverse commissioni eh, nelle quali, e anche riunioni dove abbiamo udito anche. Mi scusi Consigliere Di Palma, chiedo cortesemente, per l'ennesima volta e anche per l'ultima spero, un po' di silenzio o perlomeno parlate piano. Grazie. Dicevo, ehm, c'è stata una fase in cui una prima bozza che è stata presentata di questo regolamento ha visto alcune associ associazioni farci delle osservazioni in merito al, alle regole che avevamo introdotto all'interno di questo regolamento, eh, devo dire che c'è stata una discussione molto franca e aperta e io ringrazio le, i cittadini che si sono impegnati in questa quest attività di pungolo dell'amministrazione per far sì che questo regolamento possa essere eh, il migliore possibile che questa città oggi poteva, eh, può e mi auguro che ovviamente farà, approverà in quest'Aula. Per cui io sono sinceramente. Eh, orgoglioso che un po' alla volta piano piano eh, con grandissima fatica devo dire eh, stiamo cercando di portare avanti tutta una serie di attività eh, per le quali si sentiva la mancanza e che stiamo coprendo tutta una serie di attività che fino ad oggi non erano state ancora, eh, ancora coperte questo non sarà l'unico regolamento che per la prima volta Roma Capitale approverà, mi auguro che ce ne sarà presto un altro su un'altra attività sulla quale io mi sto impegnando molto, che è un'attività di videosorveglianza, anche questo è un regolamento che non, eh, Roma Capitale non ha mai approvato, eh, al contrario di altre città per cui eh, presto mi auguro che possa arrivare in aula, io devo dire che oggi sono davvero molto contento, sono molto contento perché questo può essere il primo di una serie di regolamenti che questa città ha, aspetta da tanto tempo, non ultimo quello sul verde che è un altro regolamento che da tanti anni si sta si sta cercando di approvare in questa città e che se ne sente veramente un grandissimo bisogno e anche su quello è stata fatta un'attività molto intensa con le associazioni che si occupano del verde della città, per cui io accolgo con molto favore la presentazione del regolamento in aula, ora ci sarà una discussione puntuale su tutti gli emendamenti che vengono che verranno presentati, per cui mi riserverò di poter intervenire altre volte nell'ambito della discussione. Grazie, Presidente.